Benvenuti, buonasera, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Un'altra bellissima puntata di Restart, la casa degli imprenditori e delle imprese. Una puntata veramente interessante per quanto riguarda le tematiche che verranno esposte, perché è una società, un'azienda in movimento, ma come al solito non sono solo, come non mai in questa puntata. Vero Hilda? Buonasera Maurizio buonasera. E buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo, sia in streaming che al canale 810 di Sky. Questa sera puntata veramente interessante, andremo a parlare di trasporti e logistica. L'azienda ospite in studio è MTL Logistics and Transport Solutions. È un'azienda che opera nel Bresciano da oltre 35 anni ed è situata precisamente a Montichiari, da cui prende il nome Montichiari Logistica Trasporti. Questa non la sapevo, veramente sei stata bravissima, Hilda. E chi abbiamo con noi? Diamo il benvenuto ai nostri ospiti in studio. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il titolare di MTL, il signor Sergio Piardi Buonasera a tutti. e Buonasera. presidente anche della Federazione Italiana Automobilistica di Brescia federazione automobilistica italiana autotrasportatori autotrasportatori. Ah, autotrasportatori autotrasportatori ma ci sta ci sta ci sta non sono stata così precisa sì, non ti preoccupare <ride> che so già che quando ci vedranno la FAI, la FAI, la FAI esatto. di Brescia è conosciuta come la FAI di Brescia ma vedo in parte abbiamo il piacere anche di avere qui con noi Maria buonasera, buonasera. tu buonasera grazie mille per l'invito eh, sono molto onorata di essere qui con voi questa sera. Ci fa piacere Maria, però adesso ti voglio più grintosa, <ride> ti voglio come l'erede le, le, le, le giusto dell'azienda e passa il microfono a tuo papà, Basta. <ride> In ufficio più grinta. <ride> <ride> Mi piace questa cosa qui. Buonasera Sergio, posso andarti da tu, ci conosciamo da un po', sei qui nel tuo salotto, sei nella casa degli imprenditori, le parole hanno futuro, la tua azienda Oltre 35 anni di azienda di trasporti. Un piccolo cenno sul tuo gioiello. Ma eh, gioiello, eh, cioè per me è un gioiello perché è, è quella che ha attraversato tutta la mia vita. E sono non solo oltre i 35 anni ma sono bensì 40 anni perché ho iniziato eh, che ero proprio, eh, avevo appena compiuto 21 anni. E è quello che ha attraversato tutta, tutta la mia vita, cioè per me eh, non è solo una questione eh, MTL, ma è il fatto di aver eh, provato un piacere quando ventunenne eh, appena sposato, appena diventato papà, eh, sono salito su, su un camion e dopo aver guidato la notte provare l'emozione di vedere il sole che sorge e che, e che mi sta ancora accompagnando il piacere di poter trasferire le merci di dare il valore alle merci perché le merci il loro vero valore lo raggiungono solo quando arrivano a destinazione e questo qua mi ha accompagnato e mi ha appassionato e spero di riuscire eh, a trasmettere questa passione perché mi sto applicando anche eh, alle mie figlie. Notate, notate la partenza di tutti gli imprenditori, l'emozione di raccontare, di raccontare. Noi mettiamo lì nella sigla passione, futuro. Qui si sente la vibrazione dell'imprenditore che ha 21 anni. Sapete quante aziende sono partite così? Quante aziende sono nate così come ci ha descritto adesso Sergio? Questa è l'emozione, questo è il motore delle aziende. Ci siamo accorti, Hilda, in questo periodo veramente complicato che stiamo attraversando, di come ci arrivino le cose a casa, eh? smart working, pandemia, tutti chiusi, e ci arriva la spesa, ci arriva il libro, all'azienda invece che produce gli servono le merci per produrre, come dicono quelli bravi, just in time, cioè solamente quando il cliente mi fa l'ordine, quindi io non faccio magazzino, devo aver bisogno di queste cose. E quindi chiedo subito alla signorina Line Rosa, che è bellissima, bellissima, è bellissima, la parola che do dobbiamo descrivere a chi ci ascolta, perché io ho immaginato la logistica come se fossero i nervi, le vene di un corpo umano che portano poi ossigeno ai polmoni, sangue al cervello, tutte queste ramificazioni partono dalla logistica, i trasporti esatto. sono questo? Che cos'è la logistica? Siamo d'accordo Maurizio perché la logistica è tutto ciò che permette al produttore eh, di raggiungere, cioè attraverso la logistica il produttore raggiunge il mh, consumatore finale e lo può fare in diversi modi, eh, noi eh, ci occupiamo di trasporti e logistica la eh, scelta di eh, inserire anche la logistica nel nostro business è stata fatta per andare incontro alle esigenze dei nostri clienti che eh, dovendosi con, concentrare molto di più sulla produzione, quindi il loro prodotto, hanno dovuto affidare a terzi eh, lo stoccaggio delle merci. La... Quindi voi siete in outsourcing, fate il servizio al cliente completo, a 360 gradi, dice guarda, tienimi lì la, la materia prima che devo, devo produrre. E Assolutamente. La, e la custodite voi, la gestite voi nella consegna, Fate tutta questa ricezione dal, dal fornitore e consegna al cliente? Anche al cliente finale, sì. Sembra una cosa semplice questa cosa qui, no? Sembra tutto molto <ride> semplice, quello che ho detto Sergio. Sergio. Ho detto una cosa semplice. Il, il, il, il, lo scettro a, a Sergio. È una cosa semplice questa del trasporto, no? Salto su un camion e porto, e parto. Eh, non, è, non è così semplice. Il, il problema è che è data per scontato, perché tutti hanno tutto quello che gli serve in ogni momento, in ogni posto eh, quello, eh, e non riescono a capire che dietro tutto questo qua c'è il lavoro eh, del trasportatore e di chi, eh, di chi fa logistica e, eh, noi cioè trasmettere, trasmettere questo, far capire che siamo eh, l'unione eh, di tutte le economie è quella che riesce eh, a dare tutto quello che serve in, in ogni momento a tutte le persone, cioè non, come, come posso spiegarmi, eh, il bambino la mattina che, che beve il latte, che beve il latte eh, sembra che sia il latte viene dal supermercato, no, non viene dal supermercato, Facciamo questo esempio. il latte eh, c'è... Cioè, un trasportatore che va a prenderlo in cascina dopo che l'agricoltore l'ha prodotto, che lo porta a chi lo trasforma e dopo essere stato trasformato lo porta al supermercato e adesso con il fatto che si può fare la spesa anche da casa, addirittura è sempre un trasportatore che lo porta a casa, quindi quando... Un bambino beve il latte, deve capire quanto lavoro c'è dietro e eh, quanto è quello che noi facciamo. E dove si innesta la, la MTL dalla stalla alla casa del bambino? Dov'è MTL? Dov'è la logistica di MTL nella bottiglia del latte che abbiamo visto? MTL bellissimo... è ovunque, scusa se ti ho interrotto. Dunque, bene, è ovunque, bene, mi piace. Ovunque perché in base a quello che i nostri clienti eh, necessitano. Noi siamo in continua evoluzione. Vi voglio sempre la bottiglia del latte, eh? la bottiglia <ride> del latte voglio. Sempre, sempre. E siamo in continua evoluzione, appunto, nell proprio nell'ultimo periodo, come stavamo dicendo all'inizio della puntata, eh, ci siamo proprio resi conto eh, dell'importanza, eh, non potendoci muovere, eh, dell'importanza di, di avere qualcuno che portasse le merci eh, agli ospedali nei supermercati perché sono, vorrei spendere ecco, se mi è permesso una parola eh, è casa tua questa <ride> grazie eh, siamo stati anche noi gli eroi delle corsie, dell'autostrada però perché non ci siamo mai fermati e, e io i nostri, i nostri ragazzi io li chiamo ragazzi ma in realtà sono dei professionisti eh, sono venuti a lavorare tutti i giorni in condizioni anche mh, difficili perché sai noi abbiamo la memoria del pesce rosso esatto. 9 secondi ci dimentichiamo il 2020 e, ci, e, là, e siamo nel 2021 le traversie che c'erano a marzo aprile maggio dell'anno scorso del 2020 le sappiamo benissimo perché l'autotrasporto nonostante tutte le problematiche ristoranti chiusi autogrill chiusi eppure bisogna andare non si è mai fermato, non si è mai fermato e eh, abbiamo trasportato merci di primissima necessità, come giusto, giusto era, fare. era, sul fronte era, sul, era fronte. sul fronte, era nelle zone rosse a fornire i supermercati. Ceri tu? Nella zona rossa no, ma in ufficio a pianificare no. l'ingresso e l'uscita dalle zone rosse, ceri. assolutamente sì. Bene, Sergio, Cedo la parola. Sergio, Sergio. vedo che... Ti faccio i miei complimenti perché stai iniziando una cosa difficilissima per le aziende. Tu stai iniziando con fatica, sangue e sudore anche il passaggio generazionale all'interno della tua azienda. Ti faccio i miei complimenti perché nessuno pensa a questo passaggio. Tutti dicono lo farò, tu lo stai già applicando. Sì, eh, già da qualche anno che eh, nonostante che magari non volessi che le mie figlie entrassero in azienda però dopo eh, devo dire che sono stato molto soddisfatto del fatto che abbiano fatto questa scelta e che siano eh, venuti in azienda perché sta a significare che hanno apprezzato, anche, eh, cioè hanno apprezzato il mio lavoro e il mio entusiasmo e sono riuscito a trasmetterlo dal, dal momento che loro hanno scelto di venire in azienda. Dal momento che sono venuti in azienda è iniziata per me una doppia responsabilità perché eh, oltre... Al fatto di... Eh, Imprenditore padre, esatto, con chi sto parlando? Esatto, <ride> e, andando a vedere quelle che sono le statistiche e, e capendo che i passaggi generazionali sono difficili, eh, ma da, da quello che sono andato ad apprendere eh, ho appreso poco perché sono molto più difficili da quello che, che si va ad apprendere. Il primo passaggio generazionale rimane solo il 47%, il secondo passaggio generazionale, e fortunatamente io sono solo al primo quindi ho il 50 e 50 che ci possa riuscire. Il fatto di avere due figlie, dico 50 e 50, almeno una, <ride> ma questo, qua è, è, è questo è per fare, fare, fare sdrammatizzare e fare un po' di battute, il secondo passaggio generazionale quando ho preso che è solo il 14% qua c'è da capire quali sono veramente le difficoltà poi in un settore come il mio che è difficile che è Serto, difficile Sergio, perché siamo, siamo sempre sono d'accordo con te che il tuo settore è complicato ma il Sergio ci ha fatto una fotografia esatta di qualsiasi impresa, di qualsiasi genere, lui adesso ci ha fatto una fotografia di passione, cuore e bilanci e futuro. Tenere insieme tutte queste cose per un imprenditore nel 2021 non è facile per l'MTL ma per qualsiasi azienda. Tu hai fatto un piccolo corso a tutti gli imprenditori che ci stanno seguendo e i figli degli imprenditori perché il 14% è veramente depauperare 40 anni di un'azienda in questo caso, 50 anni o 60 anni spariti nel nulla. Questo è importante perché si chiama, nella sigla c'è, futuro, futuro delle famiglie che lavorano. Dopo ci arriviamo con l'altra sorella perché le normative COVID non mi permettono di fare quello che faccio abitualmente e dobbiamo un po' alternarci. Dopo, facciamo un, cambio, facciamo dopo. un change dopo, dopo. Però, tornando alla MTL, il futuro di MTL. Sergio, come lo vedi tu, il futuro della tua azienda? Eh, come lo vedo? Eh, essere, essere ottimista, come, come lo sono, come lo sono sempre stato, eh, pensando alla fortuna che mi ha sempre accompagnato in tutti questi 40 anni e che quindi non mi può abbandonare in questo Facciamo momento. vedere la tua azienda? Eccola qua. Eh, deve essere, deve essere eh, sicuramente nel mio caso Roseo perché sono due le figlie che lo devono portare avanti e anche questa qua è un'ulteriore ah, sfida Ti fermo perché... un secondo, ho visto che pochi giorni fa hai avuto l'onore di avere nella tua azienda ospite il Presidente della Regione Lombardia Sì, è stato un onore, un piacere pensare, e non l'avrei mai pensato che un governatore potesse venire a visitare una piccola e, e modesta impresa, invece, eh, invece è stato possibile quando eh, l'ho accolto perché l'ho accolto e l'ho fatto andare in mezzo eh, nel magazzino, in mezzo agli scaffali, in mezzo alla, me alla, alla merce e, e sentirlo che si, a dire guardandosi intorno, ma è un posto meraviglioso, vedendo vari tipi di merce e capendo che cosa sta a significare quello che è il nostro lavoro, eh, è stato un'emozione, un è stato un piacere e vabbè è successo detto, è successo, ha già successo. Detto tutto, un onore e un piacere però che è derivato anche lì da lavoro, organizzazione eh, e gestione del tempo dell'accoglienza logistica logistica anche in questo caso però Devo dire che tutto questo mi sta dando belle emozioni anche questa sera. La passione, La passione che, che sta trasmessa. È tanta, vero? Si eh, sente? Si sente. Si sente a livello di pancia, spero che lo sentiate anche a casa perché questo vuol dire fare impresa, questo vuol dire trasmettere valori positivi e anche passione per quello che si fa. Ma anche perché un lavoro che è in trasformazione dell'autotrasportatore, in continua evoluzione anche lui, in continua formazione perché dice, ah oh, guido un camion, cosa vuoi che ci sia, prendo un salto su e io faccio disastri. Ma il portante della conformazione è continua, ma ci arriveremo dopo con un altro cappello che ha Sergio. Questa sera non c'è solo il cappello di titolare della MTL, lo scopriremo solo andando avanti nella trasmissione, ma chiedono aiuto alla regia di avere il piccolo contributo della nostra del no... Introducila tu. Allora, adesso avremo un piccolo contributo di 60 secondi dalla nostra dottoressa Agnese Scappini. Oggi i miei 60 secondi iniziano con un saluto a Pierdi Sergio, Presidente di FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani, che so essere in studio. Un caro saluto. E con l'occasione, l'occasione di avere personalità che rappresentano grandi e importanti realtà, Parliamo di una delle caratteristiche più importanti che oggi il mondo del lavoro esige sempre di più ed è la duttilità, cioè la capacità di applicarsi, adattarsi a nuove realtà lavorative e anche a nuove competenze lavorative. Perché sempre più il mondo del lavoro è fluido e si sta adattando ad una realtà liquida dove il cambiamento non è più un ostacolo ma può essere un'importante risorsa. Ma per poter io cambiare, ma per poter adattarmi devo certamente conoscere le mie potenzialità, le mie capacità intrinseche. Ed è per questo che è importante investigarsi. 60 secondi di psicologia di Agnese Scappini finiscono qui, agnese agnesescappinichiocciolalibero.it per contattarmi. Un caro saluto a tutti voi. Sempre messaggi efficaci della nostra amica dottoressa Agnese Scappini e però c'è stato il cambio, il Covid porta anche queste novità di trasmissione perché abbiamo salutato la Hilda che è nel backstage con il nostro confetto rosa che è lì là che stanno ridendo nel backstage ma abbiamo l'onore e il piacere di avere qua, si presenti signorina? Sono Francesca, sono la figlia maggiore, la più vecchia ahimè questo il pubblico non lo, sta, non lo sta guardando, non lo sta dicendo, comunque sei Francesca Piardi, sì. buona, benvenuta. E però, qui ha gradito la sorpresa, opla, caramba! Che sorpresa è tornata la Giusy Biondelli, educatore e consulente finanziario. Buonasera a tutti, buonasera, Giusy, mi fa piacere essere qui. Ti piace la puntata? Assolutamente, poi sai che io sono una tifosa e una fan degli autotrasportatori. Assolutamente lo so, lo so, lo so che ci sono liaison con gli, gli, gli, gli autotrasportatori, ma. Già che sei arrivata qua, eccoci qua, benvenuta, ma non abbiamo ancora scoperto quanto personale c'è, quanta forza lavoro c'è nella MTL. Ah, MTL Avvicina pure il microfono. La MTL dà lavoro a un centinaio di persone tra autisti e dipendenti e persone che lavorano in padroncini che lavorano in esclusiva per noi. Quindi lei. diretti e indiretti sono un centinaio di persone. Sì, esatto. E sì. Siamo sempre alla ricerca di... Di più dice il papà, sì. perché i diretti, dipendenti diretti, quanti sono più o meno? 80, 80 dipendenti, quindi con i, i padroncini per me raddoppiamo, arriviamo sui 200 persone, e vuol dire 200 famiglie? 200 famiglie, 200 persone che si impegnano tutti i giorni nel, nel loro lavoro. Eh, vuol dire persone che ogni giorno eh, apprendono qualcosa in più e si formano per offrire sempre un eh, servizio migliore e una migliore operatività all'interno dell'azienda. Questa è la vostra carta d'identità, il vostro DNA è questo qui? Sì, sì. sì. sì voi siete questo. Siamo un'azienda ma soprattutto siamo un gruppo di persone che cercano eh, ogni giorno di migliorarsi per eh, crescere sempre di più nel, nel loro lavoro. Molto bello. Molto bello questo, queste cose che ci hanno detto. Non mi aspettavo dai camionisti brutti, sporchi e cattivi in questo momento qua di avere questo bellissimo messaggio che mi ha dato tua figlia. Apprendere sempre di più. Io direi che questo potrebbero segnarselo a casa, questo aspetto qua. Apprendere tutti i giorni sempre di più. Molto bello, 200 famiglie, non è poco. Eh, posso. Devi eh, Presidente. Perché devi. Il, fatto, il fatto di eh, pensare sempre alle, alla tua definizione brutti, sporchi e cattivi. L'ho provocato apposta. <ride> è qualcosa che ci ha accompagnato, ma non è assolutamente vero. Perché eh, sì, è vero che. Eh, 40 anni fa bastava avere eh, della forza fisica, della, de, delle capacità di eh, rimanere sveglio per guidare e fare chilometri, oggi non è più così. Il nostro personale è personale che è formato, eh, l'autista eh, quando, quando si va adesso su su un camion uno pensa com'è... Ma eh, la vicela spaziale una, adesso? Es esatto dove c'è talmente tanta tecnologia in aiuto eh, a salvaguardare l'autista stesso, quindi le persone che sono su, a salvaguardare il veicolo, a salvaguardare le merci e eh, quindi tutta questa tecnologia che può garantire sicurezza è uno dei fattori che in questa crescita ci ha accompagnato, ci ha accompagnato, ma è un qualcosa che ci accomuna, accomuna tutti i trasportatori, perché tutti stanno facendo questo percorso. Abbiamo ancora quel gap che siamo aziende, che siamo troppo piccole e che avremmo bisogno di diventare più grandi per rimanere sul mercato. ed è, ed è questo è uno dei problemi da, da, da superare. Però, sotto l'altro punto di vista, quello di eh, eh, essere diventati impresa, perché brutti e sporchi e cattivi non sta a significare essere capaci di fare impresa. Invece, oggi i trasportatori sono capaci di fare impresa. Anzi, dico qualcosa di più: perché eh, con le marginalità che noi abbiamo, con le marginalità che noi abbiamo, essere capaci di crescere è veramente un'impresa così, così mi piace dopo lo presento sottonofo così mi piace, averlo provocato un attimino è venuto fuori Sergio che io conosco da tempo che ha questo, questo, questa carisma, questa spinta che mi piace molto Giussi, Ma una domanda che voglio farti a te perché dal punto di vista come educatore consulente finanziario si sente parlare spesso di questa sigla ESG e, la S e la G ma cosa c'entra l'ASG con gli autotrasportatori, col trasporto? Cosa vuol dire tutta questa eh, ondata verde, tutta questa ondata di, di, di, di, di bontà che c'è nella finanza? Beh, eh, l'hai detto tu, la sorpresa del mondo degli autotrasportatori proprio perché è governati mentalmente da un'idea di base di eh, quella che ha descritto il presidente Piardi è proprio quella di avere un, dei soggetti basici. Mentre invece il mondo degli autotrasportatori è un mondo evoluto, che pensa molto. La prima parola che mi ha sorpreso è la S di social, perché loro sono molto preoccupati a tutto quello che è eh, il benessere dei propri autisti, di come viaggiano, della qualità del lavoro che eh, li caratterizza, perché è importante che i propri autisti siano riposati per lavorare in sicurezza, perché hanno il rapporto col cliente finale, sono l'immagine dell'azienda del cliente finale. L'altro aspetto che mi ha sorpreso invece, che fa parte sempre della SD Social, è che è un mondo invece dove c'è molta presenza femminile. Io direi che proprio può essere anche un'area un, un rappresentativa delle politiche di inclusione delle donne, perché stasera ne abbiamo un esempio col passaggio generazionale delle ragazze e delle figlie del Presidente, ma davvero anche le mogli degli autisti, le mogli dei titolari della, delle aziende di autotrasporto sono molto presenti sia nella vita dell'azienda ma anche nella vita dell'associazione. Testimonianza neanche la presenza della segretaria generale, la, la signora Mussetola, che è ormai colonna portante Ci della situazione con, <ride> con molto rispetto Buonasera. rappresentanza. Buonasera Quindi, assolutamente la S di social. Poi la parte. E Environment che riguarda tutto il parco mezzi, dove sono attenti alla sostituzione del parco mezzi e la G di governance. Anche stasera abbiamo sempre una testimonianza della governance perché vediamo il passaggio generazionale. Giusy è sempre chiara in queste piccole pillole di educazione finanziaria, come consulente finanziario ed educatore, ci dà sempre questa. cala sempre nella realtà, ma abbiamo pochi minuti ancora e ti abbiamo chiamato, Sergio, più volte presidente. Qui, questa volta il cappello l'aiuto della regia, che tu sei presidente della FAI Brescia. Cosa vuol dire essere presidente della FAI Brescia? Che cos'è la FAI Brescia? Che è un altro pezzo del tuo cuore. È un onore. È un onore perché essere trasportatore e avere l'opportunità di rappresentare gli altri trasportatori è veramente un onore. Quindi la FAI è... Diciamo, l'associazione di categoria degli autotrasportatori, possiamo dirla così? Diciamo che è la maggiore associazione in rappresentanza del trasporto. E, eh, Brescia è la punta di diamante? Brescia è una delle province, no, è la provincia che ha più eh, associati eh, per quanto riguarda la FAI. Basterebbe eh, entrare, entrare nei numeri. Allora, la provincia di Brescia ha... Contati qualcuno più, qualcuno meno di 2000 autotrasportatori e ne sono associati a Brescia, ne sono associati all'associazione provinciale 2300 perché vengono un po' anche dalle province, province fuori. E... La FAI che cos'è la FAI a Brescia non è in quanto il ruolo che ho io eh, ma eh, il fatto di eh, poter dare una continuità a quello che è il grande lavoro che è stato fatto da Antonio Petrogalli e, e dalla signora, signora Mussetola quindi la mia responsabilità di, di proseguire con quello che, loro, che, quello che loro hanno fatto è quello di avere non tanto un'associazione ma di avere la casa dei, dei trasportatori, la casa degli autotrasportatori, uno quando viene in è la sua casa si deve sentire a casa si deve eh, confrontare con il personale che è in fai e che gli dà tutti i suggerimenti ma eh, basterebbe pensare che cos'è la fai che cos'è la fai quando io vado in ufficio adesso è diventato superfluo non mi chiedono più a me eh, quando c'è un problema chiamano la fai quando c'è un problema chiamano la fai per quale motivo perché la FAI è stata capace attraverso il lavoro eh, della, della segretaria Mussetola, del presidente che mi ha preceduto e di tutti i ragazzi che, che sono là e che la compongono, che quando arriva una telefonata vuol dire che c'è un problema vuol dire che c'è un problema da risolvere e si adoperano per risolverlo. questa qua è stata la, la parte vincente notate, per quanto riguarda l'associazione il cambio di voce del presidente che si infervola sempre di più <ride> perché la FAI dà servizi alle imprese, dalla contabilità, alle paga, servizi di corsi di formazione, a degli autisti, alla formazione anche professionale, economica, finanziaria, tutto c'è all'interno, per quello che dice che trova soluzione, ma la puntata è volata, è completamente volata, ringrazio il signor Sergio Piardi, le sue figlie e la sua forza che ci ha dato, vorrei chiudere, Giussi, grazie che sei venuta, a voi lasciandovi questa immagine di Sergio. Io ringrazio per essere stato invitato perché è stato veramente piacevole poter raccontare la mia storia e raccontare quella che è la mia Ric seconda passione. Ricordatevi la, la sua immagine però, salgo sul camion e vedo il sole, vedo l'alba, quindi l'alba, il futuro per tutte le imprese. Grazie di essere stati con noi e con MTL a Restart.